carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube in questo mio video che porta avanti tutta la rubrica un caffè con ecchio e se non mi sbaglio siamo al decimo video quindi insomma <ride> è già un traguardo eh, che abbiamo raggiunto un piccolissimo traguardo io vorrei parlarvi veramente di una cosa importante degli specchi perché importante perché Um, conoscere le cose o non conoscerle fa tutta la differenza del mondo e spessissimo, veramente spessissimo, le persone hanno una vita completamente incasinata solo perché non conoscono come si muovono le forze, non conoscono quali sono le reazioni, cioè le risposte, di una nostra azione fatta qui, su questo piano, su Assia, cioè il piano dell'azione, il piano delle cose che si fanno, ok? Spesso quando si parla di spiritualità si va con la testa chissà dove, ah tra poi, a proposito c'ho il caffè, è vero no? Quando si sente parlare di spiritualità tutti si pensa a... Qualcosa di mentale, qualcosa che va oltre la materia, qualcosa mh, appunto che non riguarda nemmeno la materia, perché la materia non è spirituale, no? Quando si parla di spiritualità è qualcosa che trascende, l'ascesa, tutte queste parole, vero o no? L'energia, ecco. Invece, quello in cui le persone rimangono veramente fregate, non sono tutte queste sottigliezze, mi capite? Ma al contrario l'azione. Mi vorrei ripetere, quello che noi facciamo qui, ogni nostra azione, ha una specie di risonanza, una conseguenza, una... Eh, può essere considerata anche una specie di creazione nei piani sottili, che poi a sua volta, boom, ritorna qua. Quindi, sbagliarle tutte è il modo migliore, a sbagliarle tutte, è il modo migliore per incasinarsi la vita. Ecco perché in tutti i linguaggi più antichi comunque la parola mago, o chi per lui comunque sia, perché mago è una parola comunque di origine persiana, è specifica, ma eh, un po' tutte le culture avevano quella persona, quelle persone di conoscenza, è vero o no? E potevano essere maschi o femmina, ovviamente... Di solito ce n'era una in un villaggio, in, un, in una tribù, non eh, 50, ok? Ed era, diciamo così, il saggio. Eh, oggi c'è anche la parola sciamano, no? Eh, Uh, sciamano, Shema eh, sarebbe l'ascolto, colui che riesce a sentire, che riesce ad ascoltare, ok? Ma anche se si guarda il linguaggio proprio mh, degli sciamani siberiano, ecco, la, la zona della Siberia, invece la parola significa proprio conoscere, conoscenza. Insomma, tutti questi personaggi che riescono ad andare tra i mondi, eccetera, eccetera, vengono in pratica chiamati colui che sa, colui che ha conoscenza. Mm? e anche, anche a livello femminile, eh? cioè la, la maga, la, la strega anche, no? a livello positivo intendo, in questo termine visto in modo positivo comunque, era comunque una, eh, una donna, erano anche le donne che conoscevano le erbe, che conoscevano eh, la natura, che conoscevano i segreti e che conoscevano anche come far andare via i malanni, le malattie dalle persone, perché ricordatevi che la medicina fino a eh, 300 anni fa, poco più, poco meno, era legata alla parola magia. Quindi tutto questo ambito di conoscenza che portava sì a beneficiare tutta la, la, la civiltà, tutto il popolo, tutto il villaggio, però non tutti vedevano, soltanto pochissime persone riuscivano a vedere le trame dell'universo, riuscivano a vedere come Dio ha creato il mondo e le sue leggi. Ed ecco che le raccontavano, insegnavano o semplicemente usavano per beneficio delle, delle, delle persone che, che li circondavano, dell'intero villaggio. Naturalmente altri l'hanno usata a maleficio, cioè nel senso <ride> si possono usare anche per il male, no? Sempre sono leggi e quindi... però... Oggi parliamo degli specchi e così capirete subito come incasinarsi la vita e mettersi i bastoni tra le ruote, va bene? Questo è importante, però avete visto anche in altri miei video, no? Eh, ci sono tanti altri punti di conoscenza, vi ricordate quello delle unghie per esempio, no? Ci sono altri punti di conoscenza che saperlo o non saperlo fa tutta la differenza del mondo. Eh? allora ho preparato dei punti, sapete che questa rubrica uso sempre alla lavagna quindi per organizzarci meglio ho preparato per voi dei punti precisi in modo che li seguiamo e vi spiego davvero non tutto ma comunque una buona base sugli specchi l'uso dello specchio nella magia ma anche eh, lo specchio e basta perché tutti noi abbiamo almeno uno specchio in casa no? non importa che poi uno lo usa per la magia, già avere lo specchio in casa è qualcosa di tremendamente importante. Il primo punto riguardo agli specchi è questo. Perdonate la luce, eh, ce l'ho qui davanti per farvi vedere meglio a voi. E ecco qua, vedete? Quindi, portale per altre dimensioni. Questa è la prima cosa da capire veramente. Allora, uno specchio è qualcosa che riflette la luce in una maniera definitiva. Quindi non per, voglio dire quindi che sia riflette la luce, ma non permette alla luce di sorpassarlo. Quindi avere la superficie di vetro, per esempio, non è uguale ad avere uno specchio, che tra l'altro di solito è, sì, certo, una base vitrea, ma... Il, il corpo centrale è sempre una, una piccola lamina di argento o di acciaio, no? qualcosa che quindi riflette ma non lascia passare. Questo crea un'interdimensionalità vera e propria, perché è la luce che lo crea. Ricordatevi, questo. Cioè, tutte, tutte le dimensioni vengono create sempre da spostamenti di luce. Allora che succede? Succede che... Mh, Ogni volta che avete uno specchio, voi dovete subito capire che è un portale interdimensionale. Punto. Quindi smettetela, se volete creare sanità in questo, smettetela di considerare lo specchio come un oggetto inutile, oppure innocuo, non lo è. Essendo un portale, per adesso lo chiamiamo portale, per... Altre dimensioni è interdimensionale, significa che dall'altra parte possiamo essere visti, e lo siamo, sia visti che ascoltati. Mi vorrei ripetere, tramite lo specchio gli spiriti dall'altra parte possono vederci e ascoltarci. Perché questo nostro mondo materiale è come se avesse le sue valvole di sicurezza. Mm? Ma lo specchio vi ho detto che è una porta tra i mondi. Ed ecco che lì queste valvole di sicurezza si, sì, non dico che vengono meno, ma si affievoliscono un po'. È un punto che può diventare davvero un punto di contatto. Ora, sia ben chiaro, gli spiriti non possono uscire dallo specchio. Mm, quindi se voi avete uno specchio in casa lo spirito non può uscire da solo dallo specchio ci sono due condizioni in cui ovviamente deve essere un'entità interessata e ora vi spiego tutto eh, perché ci sono eh, dei casi precisi in cui questo avviene ma l'entità naturalmente deve essere interessata a che cosa? a venire nella vostra casa, a entrare quindi nel nostro mondo e a rimanerci, perché non è poi facile ritornare indietro, eh? Vi spiego, da uno specchio normale, che poteva, potreste avere nel salotto o, o dovunque, ora vi spiego anche dove non metterlo, mai, mai, mai, in uno specchio normale, gli spiriti non possono assolutamente entrare nella nostra dimensione. Ci sono però due condizioni in cui possono, se lo vogliono, quindi lo... L'entità deve essere interessata a far questo, se no, eh, non è che chiunque ha uno specchio, allora... No, cioè se non c'è interesse, se non c'è il caso, non succede nulla a, a livello di interdimensionalità. Ma possono vederci, possono sentirci e i due casi in cui possono davvero oltrepassare il confine sono che lo specchio venga toccato con la mano nel senso che se lo tocco con la maglia o se lo tocco con un cencio, con uno straccio, con un... non può succedere. Ma se io tocco lo specchio, se io lo tocco così, così, allora, ripeto, se c'è la condizione per cui l'entità vuole proprio questo, è lì pronta per questo e sta... Ecco, è una sorta di attacco magico, assolutamente. Il toccare lo specchio con la mano in quel momento può causare il passaggio. Capite? Però il passaggio dove? Nella tua psiche. Hm? Voglio dirvi le cose ma o ve le dico precise o non faccio il video, me ne sto zitto. Quando si tocca lo specchio con la propria mano di solito, può avvenire un passaggio spirituale in cui un'entità inizia. Ecco, non vi immaginate che il giorno dopo siete la ragazza dell'esorcista del film, no, no, no. Però inizia, può iniziare, una possessione. Perché lo spirito è entrato dove? È entrato nel tuo dominio personale, nel tuo spazio sacro, lo potremmo chiamare, psichico, psichico. Quindi, toccando lo specchio, lo spirito non può, faccio per dirvi, entrare nella stanza e correre. Però può entrare dove? In qualche maniera possiamo dire dentro di voi, cioè può entrare nella psiche e allora iniziare piano piano quella che poi sarà lo sviluppo di una possessione. Ho già parlato delle possessioni in altri video che non sono cose che accadono immediate di solito ma c'è un processo e anche dei gradi di possessione, cioè ci sono alcuni gradi che uno non se ne accorge ma è già possessione. Il secondo caso in cui lo spirito può passare i confini è quando lo specchio si rompe. Questo può accadere addirittura durante specifici mh, rituali di esorcismo sulla persona, in cui si usano proprio gli specchi per permettere allo spirito di ritornarsene a casa. Se lo specchio si rompe, lo spirito sta di qua e non può nemmeno più ritornarci di là. Ok? Questo è importante anche come cosa. Forse è proprio da qui che deriva il discorso dei sette anni di sfortuna se, lo spe... se si rompe uno specchio. Non c'è nessuna sfortuna se si rompe uno specchio. Ma, chiaramente, se si era creato il collegamento, ecco, come vi stavo spiegando, se si rompe lo specchio, e in questi casi lo spirito tende a voler rompere lo specchio, ma non sa come fare perché non ha nessun potere sullo specchio, ma... <ride> Volete sapere com'è che succede? Tecnicamente succede così. Lo spirito... perché lo specchio si rompe davvero, eh. Si rompe davvero. Alcuni di voi, se mi scrivono nei commenti, vi ringrazio, perché alcuni di voi avranno sicuramente avuto questa esperienza, che in alcuni momenti, magari di, o di, di alcune preghiere, o di alcune chiamate, eccetera, eccetera, chiò? si è rotto uno specchio. Si rompono anche da soli, sembra che si rompano da soli. <ride> Lo sapete a livello tecnico di chiaroveggenza cosa sta succedendo? L'entità, naturalmente allora, c'è un'entità interessata in questo passaggio interdimensionale, lo specchio, c'è un'entità interessata. Allora l'entità non può rompere lo specchio, è impossibile, perché non ha potere materiale ancora, non è passato di qua, ma può coinvolgere il tuo potere mentale. Ecco cos'è che va a rompere lo specchio, il potere mentale. Tutte le storie anche dei medium che, che, che vedono gli spiriti di qua e di là, dei morti, anche dopo anni... Non sono davvero gli spiriti dei morti. Lo sapete? Sono poteri mentali. Cioè il medium esterna fuori, questo, questo spirito della persona morta, e siccome, come posso dire, accede a... come potremmo chiamarli? Oggi si chiamano molto di moda i registri akashici, comunque sia, accede all'inconscio collettivo, eh? accede all'inconscio collettivo e quella persona lì vede davvero una specie di spirito del morto che ti dice la combinazione di una cassaforte. Non è davvero che c'è uno spirito del morto, scordatevelo, è il potere mentale che è uscito dal medium, li chiamiamolo così, e ha creato una forma mentis specifica e quella è vivificata, se non sta attento quella poi continua a succhiare e poi morirà presto questa persona, Ma questo medium, ma... Um, questa cosa qui gli ha dato l'accesso un attimo all'inconscio collettivo e l'inconscio collettivo, eh, mi capite, è una specie di potere mentale ecco, stessa cosa succede con la telecinesi quando si sposta un oggetto con la forza mentale stessa cosa succede quando si rompono gli specchi dal nulla o anche quel discorso delle lampadine vi sarà capitato a volte una lampadina che quando voi arrivate bion si muove così sempre cosa significa che avete forte potere mentale non vi lasciate subito suggestionare, sono gli spiriti di qui di là. No, no, no, no, no, siete voi, sempre, sempre. Perché lo spirito può manipolarvi, in qualche maniera, con il poter, a, a farvi usare questo potere mentale. Ma non sono gli spiriti che accendono e spengono la lampadina. Siete voi che avete attivo il potere mentale che non è più in voi, ma è fuori addirittura toccando le lampadine che sono nella strada o nel bagno. Potere mentale, altra roba ve ne parlerò probabilmente Beserata Hashem in un altro video. Ma potere mentale concreto, cioè nulla di astratto, nulla di teorico, qualcosa di molto, molto solido e concreto. E come l'elettricità, il magnetismo, è una forza reale che esiste, potere mentale si chiama. Capiti, capite le due situazioni in cui uno spirito potrebbe davvero passare. E ricordate che quando lo specchio si rompe lo spirito è passato davvero, quindi abbiamo ad esempio le case infestate. Mm? Altro esempio, cioè altro discorso, ecco, molto importante, sempre nel primo punto, cioè portale per altre dimensioni, la pericolosità degli specchi. Mai, mai, mai dovete tenere uno specchio nella camera da letto. Se ce lo avete, la prima cosa che fate è toglierlo. Non importa, rimane lo spazio vuoto, ci metterete un quadro. <ride> proprio perché sono portali interdimensionali, proprio perché ci sono uh, entità che possono essere anche nocive, che si affacciano a questo portale, e il pericolo proiettivo dello specchio è l'Ain Ara. Cioè quello che in italiano si chiamerebbe malocchio. L'occhio malvagio. Voglio dirvi che entità che vogliono davvero danneggiarvi possono farvi Ain Ara tramite uno specchio. Si mettono lì, vi, guard vi, vi guardano e vi sentono. E vi fanno Ain Ara. Ci sono entità specifiche che fanno questo. È un attacco magico? Sì, è un attacco magico. Passiamo subito al secondo punto, perché è molto collegato a questo, accumulatore, deposito di energia. Questo è non più il pericolo proiettivo dello specchio, ma il pericolo ricettivo dello specchio. Lo specchio non è soltanto un portale, infatti la parola portale è sbagliata quando si parla dello specchio, perché a livello, appunto vi dicevo, di chiaroveggenza, quando si vede uno specchio, si vede una, boom, una, una, una, una seconda dimensione. Questa dimensione è il passaggio tra i mondi. Lo specchio non è una porta per altre dimensioni. Lo specchio è un anticamera. Oh, mi è venuta la parola. È un'anticamera. Cioè, in sé crea una realtà fittizia, infatti riflette l'immagine, no? Crea una realtà fittizia che crea quindi una specie di anticamera in cui ovviamente possono venire anche gli spiriti da, altra, da altri piani. Avete capito come funziona? Cioè il spirito da un altro piano viene in questa anticamera dello specchio, quindi praticamente dentro lo specchio. Non solo, vi voglio dire una cosa positiva per esempio dello specchio, perché non c'è solo cose negative. Mai metterlo in camera, mm? Perché in camera, soprattutto, ricordatevi anche per quello che ci viene fatto nella camera. Allora, uno, mentre si dorme siamo nel momento più vulnerabile di tutta la giornata, siamo nel momento più delicato e veramente vulnerabili. E questo, eh, da parte di là, avete capito? Se, se, se, se vogliono attaccarvi, eh, ci vanno a nozze. Ain ara è anche per prendere energia. Secondo. Scene sessuali, anche fare l'amore, eccetera. Mai farlo davanti a uno specchio, non sarete soli. Per i maschi soprattutto, mai, mai, mai masturbarvi davanti a uno specchio. Abbiamo parlato anche della masturbazione, del seme maschile, eccetera. Non mi interessa, ma non lo fate mai davanti a uno specchio, state nutrendo entità che sono lì pronte per voi. Avete capito? Perché lo specchio è anche accumulatore, deposito di energia. Una cosa positiva però, per esempio, mettere lo specchio davanti alla porta di ingresso. Cioè, apri la porta, ta, c'è lo specchio in fondo, là nella parete, che riflette quasi la porta d'ingresso. Positivo, perché? Perché se, magari quando si entra in casa con qualche problema della giornata, con qualche pesantezza, con qualche negatività accumulata, si entra, lo specchio fiume, assorbe. Ecco la positività. Capito? Ti toglie parte di questa negatività, perché va dentro, va dentro lo specchio. Mm? E altre piccole cose positive, che lo specchio può ovviamente aumentare, no? Per esempio aumentare i soldi, aumentare il denaro, ecco, messo in determinati punti, eccetera. Può aiutare perché fa fluire in modo molto più... Eh, ecco, evita i ristagni energetici, capito? Fa fluire in modo più... Um, Vitale, ecco, vitale, senza la luce, la luce che c'è dentro la casa, la luce, ok. Quindi sì, gli specchi sono bellissimi, ma non tenetelo nella camera da letto, perché lì veramente andate nel pericoloso. Detto questo, proprio perché è un accumulatore, quindi vi ricordate l'anticamera, ok? E quindi lì dentro ci può andare energia. <ride> ecco perché vi ho detto, non è una porta, è un'anticamera. Um, specchi usati. Specchi vecchi, specchi di antiquariato, attenzione. Chi ci si è specchiato ha lasciato traccia di sé, delle emozioni, delle cose lì dentro lo specchio. Arrivi te, ti ci specchi oggi, ti stai riprendendo proprio quello che c'è in questa anticamera. Quindi se avete la visione, voi quando avete uno specchio lo guardate... Poi spostate l'occhio e entrate dentro l'anticamera di questo specchio. E guardate cosa cavolo c'è. Se è pulito non c'è problema. Ma se c'è roba, eccetera, non comprate mai, mai, mai questa cosa qui, questo specchio. Um, proprio perché è un accumulatore anche, no? Un deposito di energia. Beh, cerco di dirvi un po' tutto, eh. Poi, oh, se salto qualcosa fatemi delle domande voi, ok? E io vi rispondo volentieri. Quindi, da qui io vi consiglio un altro mio video, sempre sullo specchio, e si mi sembra che si chiami come parlare a uno specchio. Perché? Proprio perché lo specchio è un anticamera, un deposito anche di energia. È estremamente importante che mentre vi specchiate, ad esempio in bagno, no? Mentre vi guardate allo specchio, ah, se in bagno avete lo specchio, ma il bagno è accanto alla camera, sempre, sempre, sempre la porta del bagno chiusa perché se no è come se lo specchio vede il vostro letto, lo specchio vi vede mentre siete in camera, non deve vedervi mentre siete in camera, tanto meno mentre dormite. Mai si specchia una persona mentre sta dormendo, è questo il discorso. Allora signori, dicevo, quando voi vi guardate allo specchio, sempre, sempre, sempre dovete avere pensieri, emozioni, energia positiva. Se vi piacete, benvenga, no? Ce l'avrete spontaneamente. Se vi fate schifo, mai dovete andare davanti a uno specchio e avere emozioni di schifo o di bruttezza o cose del genere. Perché lo specchio ve le proietta addosso proprio quelle. Quindi, in questa anticamera dello specchio, in questo deposito, io ci devo mettere quello che io poi vorrò, non quello che non vorrò, ok? Ok? Mi faccio schifo? Bene, guardo un muro e penso quanto faccio schifo. È meglio, ma non guardate uno specchio pensando di voi cose negative, perché lì dentro ci rimangono. Altra cosa importantissima. A volte, in una situazione sana, ognuno, ogni membro della famiglia c'è il proprio specchio. O comunque sia, dovete assolutamente addestrare, addestrare. questo è un addestramento, alla conoscenza. Adestrare ogni membro della vostra famiglia che ci si può pensare qualsiasi cosa di noi stessi ma davanti a uno specchio shh, o si sta zitti, ci si guarda, ci si mette a posto in silenzio oppure si pensa le cose meravigliose. Al mattino come sono radiante, come sono pieno di positività, come sono bello. Basta, Così, come sono bello quest'oggi, come sono giovane quest'oggi. Lo specchio cosa vi dà? Fium, luce, giovinezza, bellezza, quello che gli avete caricato. Capite l'importanza? Altro punto, rituali, patti con demoni, spirito che vive dentro lo specchio. Qui si va oltre, si va nel caso in cui lo specchio che avete è stato lavorato. E questo è nei casi di antiquariati, eccetera, a volte può essere possibile. Vi ricordate lo specchio di Biancaneve, ad esempio, che c'era dentro lo spirito che ci viveva? Mm? Quindi vuol dire che lo spirito vive lì dentro. Mm? È uno spirito... Allora, lo spirito che vive dentro uno specchio è sempre, per il è sempre creato dal mago, è sempre uno spirito elementare. Se voi rompete quello specchio lo spirito non è che esce fuori e si libera, muore, perché è uno spirito creato esattamente per, è creato per, sta, per vivere ecco, nella dimensione specchio, cioè nell'anticamera, nell eh, per chiarirci, e questo spirito vive lì dentro, vive nell'anticamera, è come un pesce che è sempre vissuto in acqua salata, non potrà, eh, andare, lo, lo liberi in acqua dolce e muore, più o meno è questo il senso, cioè, spirito abituato a questo habitat della dimensione specchio, quindi non può. Cioè, se si rompe lo specchio, quello muore, v sì, è vero, verrebbe qua, ma muore immediatamente. Così come non potrebbe passare di là dall'anticamera perché anche di là e non c'è ossigeno per lui, né di là né di qua, sta lì, è nella dimensione specchio. E questo è il caso in cui davvero si dice che lo, lo spirito vive dentro lo specchio. Attenzione, eh. non è rarissimo, per niente, perché a volte. Uh, vi, vi parlavo dell'anticamera, no? Dentro lo specchio. E vi dicevo che a volte le nostre ossessioni, le nostre emozioni, le nostre cose possono accumularsi dentro questa anticamera. Se si accumula troppo una forma mentale dentro lì, questa cosa qui prende vita. Giorno dopo giorno, immaginate stare davanti allo specchio disperati, piangendo, odiandosi al massimo. Non avete idea di cosa ci costruite lì dentro. E ci sta che qualche aggregato psichico si unisce e diventa uno spirito. Vero e proprio, con intelligenza propria. Allora, appena la persona si ripresenta davanti allo specchio, lo spirito ti cambia un po' il volto, ti vedi diverso, cioè ti vedi brutto per davvero. <ride> Veramente, l'immagine dello specchio che tu vedi non è la stessa che vedrebbe lui, o lei, è un'altra persona, no. A questo punto, quando lì si è formata, la forma, la forma mentale che è diventata con energia propria, vuole essere nutrita da te. Quindi te ti presenti poi, per esempio, al mattino davanti allo specchio e quello ti fa... Per esempio, sei perfetto ma c'è un, un pelo della barba fuori posto e ti dice guarda lì, quel pelo lì, come è fuori posto, mamma mia, che schifo, mamma... Ti arriva che c'è una relazione. E a volte questi specchi si toccano, vi ricordate, vi ho detto all'inizio, eccetera, c'è una relazione, c'è una relazione assoluta. E quello lì vuol mangiare, è una forma mentale che vuol mangiare ed è uno spirito che vive dentro lo specchio. Quindi è importante stare attenti a questo, e non solo, mm, eh, avete capito no? Quindi questo spirito però è nato da lì praticamente, quindi non può vivere né nel mondo né di là, ecco, e ma nemmeno di qua, nel piano materiale proprio fisico, capito? Questo è il discorso, però può schiavizzare una persona rendendogli la vita impossibile, l'unico problema, eccolo lì, dentro lo specchio. Altri, altri esempi sono i patti con demoni, allora patti con demoni, no, allora patti con demoni non è che il demone vive dentro lo specchio, ve lo scordate, questo potete dimenticare, ma siccome abbiamo detto che lo specchio è anche portale tra le dimensioni, è possibile che tramite lo specchio ho il contatto vero con un demone, con un, con un, con un genie, con, con un'entità e questo contatto vero con l'entità io sigillo il patto, il patto si fa con l'entità, non è che si fa con lo specchio che succede? Succede che l'entità tocca lo specchio. Toccando lo specchio, quello specchio diventa uno specchio, ecco, ok, sì, diventa uno specchio magico, a questo punto si può chiamare così. Si può chiamare specchio magico in due condizioni, o che, è, o che è stato toccato dall'entità, e quindi vuol dire che l'entità ha accettato il patto. Oppure, altra condizione, che c'è un condensatore psichico, un condensatore fatto dal mago preparato, di solito su base metallica, preparato, è una polvere che può essere di diversa natura in realtà, mh, e messo eh, incollato proprio sotto, cioè nella base dello specchio, sotto lo specchio, di solito è uno specchio concavo e adesso lo vediamo subito infatti, vedete l'ultimo è uso magico. Uso magico è proprio questo, ecco, mettiamo via, abbiamo capito. Uso magico è quello che vi sto dicendo, cioè eh, uno specchio assolutamente può avere anche un uso magico eh, e si fa con i condensatori psichici incollati, impastati sulla base di questo specchio che di solito è concavo. Eh, specchio concavo eh, ha tutta la luce che riflette in un punto solo, hm? E questo permette naturalmente al nervo ottico che lo guarda, che lo fissa, di staccarsi dal fisico, staccarsi dalla materia, dal piano fisico. Ti ritrovi se tu... è un, una tecnica pericolosa, vi dico subito, ma se tu riesci a fare devi essere assolutamente guidato, assolutamente da, da qualcuno che la sa fare, ma mh, rimane una tecnica pericolosa. Comunque ti porta al distaccamento dei sensi fisici da quelli sottili, cioè ti ritrovi direttamente in Yetzira, nel mondo de, astrale, ecco pari pari, distacchi stacchi, c'è cioè un distacco della vista fisica dalla vista astrale, eh, se è fatto male porta cecità questo tipo di pratica, ma ovviamente un uso magico più comune è il classica, la classica visione, cioè si possono usare gli specchi, sempre con condensatore giusto, per iniziare una visione nei piani, una visione in altri piani della realtà, allora a questo punto... Ehm... Ci sono degli specchi che ad esempio possono essere caricati in una maniera precisa per farti andare in Yezirah, specchi di un'altra carica, tutto, cioè lo specchio è lo stesso ma è il condensatore che cambia, che ti fanno invece andare nei mondi di brià e cioè nei mondi del solo pensiero, senza solo l'informazione, senza nessun tipo di immagine, contenuto emotivo, eccetera. E quindi vedete, anche lo specchio può avere un uso magico tutto suo, eh, ed è uno strumento potentissimo, questo sì. Naturalmente eh, anche in un rituale lo specchio ha tutte le sue funzioni, e nella bassa magia viene usato per rimandare indietro ehm, una cosa che ti hanno fatto. Mm, vediamo se riesco a mettervi anche qualche poi pratica rituale mm, con lo specchio, vediamo, è eh, perché con lo specchio è facile anche danneggiarsi, avete capito, no? Più Non è uno strumento da prendere sotto gamba, quindi insomma vediamo un po' cosa possiamo condividere per non farci male nemmeno un po' perché si vive anche senza usare gli specchi nella ritualistica, nel, nel, nella pratica, capito? Si vive anche senza gli specchi, ma di solito con uno specchio è chiaro, c'è la funzione rispecchiante, no? Io ti rimando quello che tu mi hai mandato. Ma come dicevo anche all'inizio, lo specchio può anche ampliare un lavoro, soprattutto di prosperità, perché moltiplica, no? C'ho 10 monete e il rispecchio sono 20. Quindi puoi usare assolutamente questo discorso, usando sempre questa magia delle, delle corrispondenze, no? Usando proprio questo discorso delle corrispondenze e, e quindi in questa maniera sicuramente si può muovere la luce, ecco, della tua intenzione. Detto questo, volevo concludere il video. Vi ho dato un po' di informazioni, lo so, ma insomma faccio il video anche apposta per condividere con voi. Ehm, spero davvero che possa essere di aiuto. Volevo però darvi una piccola parentesi su, perché tanto poi qualcuno so già che me lo domanda, su televisioni, smartphone, eccetera. Allora, non sono specchi, fino a un certo punto. Se si parla, vi ricordate quei vecchi televisori? <ride> eh, ma anche i vecchi telefoni, veramente. Quei schermi, che comunque sono, um, sono fatti di luce, di, di puntini di luce, come si chiamano? I puntini proprio. Ecco, sono tantissimi puntini che tu vedi l'immagine, però in realtà se guardi vicino, vicino, vicino, vicino, sono tutti dei puntini illuminati, questo è. Eh. No, non è uno specchio, assolutamente. Ma... Questi schermi scuri poi, tra l'altro, perché è uno specchio, diventa uno specchio nero, avete capito? Stateci attenti, perché invece lo specchietto dello, dello si chiama lo smartphone, no? Ecco, lo smartphone, lo schermo, se lo guardate quando tutto è spento, in effetti diventa a tutti gli effetti uno specchio nero. E non c'è questo discorso meccanico dei puntini di luce eccetera eccetera no qui è tutto un liquido addirittura quindi c'è tutto un fluido lcd mi sembra che si chiami scusate non sono pratico in materia di questa roba ma insomma è una roba fluida cristalli liquidi ecco questa roba qua avete capito? non siamo più nelle cellette una accanto all'altra che si illuminano siamo in tutta altra storia è una storia che è riflettente, assolutamente, e diventa a tutti gli effetti uno specchio. Quindi vi voglio dire che uh, stando con lo smartphone troppo, cioè mettendoci l'attenzione sullo smartphone, avete presente, sui social, stare così in automatico, vi va via un sacco di energia, e questa energia viene polpata, viene davvero succhiata da questo strumento. A questo strumento che è uno smartphone, io mi ricordo ancora ai tempi a questo punto, ai tempi del tablet, perché io, ora non, mi sembra che non usano più questi tablet. però qualche anno fa, tipo dieci anni fa, avere un tablet era qualcosa di particolare. <ride> e, mi ricordo ancora quando provai no, così a sdoppiare la visione nel tablet. Io vedevo un centro di luce e una spirale, così dentro, cioè qui, nello schermo. Così, era, era chiarissimo. Diceva, ma dove va a finire questa spirale? Va nell'anticamera dello smartphone o del tablet. Va nell'anticamera, assolutamente. E devo dire che questo è conosciuto. Qua mi fermo, ma non crediate che sono io che ve lo dico. È conosciuto, è, è fatto anche appositamente. State attenti però nella vostra vita personale, perché no? A non Farvi succhiare l'energia da smartphone, in questo caso. Perché è uno specchio, perché è voluto. Non gliene frega cosa c'è nello schermo che vedete. Ci può essere i social, ci può essere il... non importa. Ma appena tu generi contenuto emotivo su quello che vedi, il passaggio energetico è iniziato. Ripeto, potete anche fare zapping quanto volete ma state a osservare dentro di voi. Appena parte un contenuto emotivo, Yezirà, riguarda quello che state vedendo, è partito il canale. E quel deposito, vi ricordate? Quello specchio, sta facendo la sua funzione. Perché queste tecnologie non vengono create soltanto a livello tecnologico, elettronico, materiale, ma si guarda anche nell'eterico, come sono fatte e sicuramente ad esempio il telefono cellulare smartphone è una tecnologia sì materiale ma anche eterica e molte persone tra cui anche ramo dei servizi di intelligence, servizi segreti, rami più avanzati che si occupano di queste cose facoltà paranormali eccetera assolutamente sanno cosa c'è nell'eterico. E ricordatevi che questo strumento è duplice, è sia fisico che eterico e nell'anticamera dell'eterico c'è un software, una cosa che ti dice prendi l'energia che ti mandano, avete capito? Accumula l'energia che ti manda. Questi accumulatori energetici presenti in ogni smartphone, al di là dello specchio, poco al di là dello specchio, sono tutti collegati. Essendo collegati poi possono essere utilizzati e possono essere utilizzati anche da esseri umani. Vi ringrazio per l'attenzione, spero davvero che facciate tesoro di quel che vi ho detto e che la vita possa davvero migliorarvi, perché adesso la conoscenza ce l'avete. Benedizioni, al prossimo video.